Oggi è un appuntamento veramente eccezionale, in quanto presenteremo il sondaggio soci sociologico lanciato dalla dottoressa Alessandra Pace e dal dottor Sorge Sergei Kutsenko, in cui eh, esprimeremo appunto i risultati relativi al sondaggio che abbiamo organizzato diverso tempo fa e pubblicizzato attraverso le nostre piattaforme. Quindi, senza perdere tempo, introdurrei direttamente i dottori e che esporranno i, i loro risultati. Prego! Buonasera a tutti, sono Gay e vi presento il sondaggio che è stato fatto del movimento Zyvgrest. Era pronto già da diversi mesi ma abbiamo deciso di aspettare finora per la maggiore partecipazione dei membri. Okay, il sondaggio è stato effettuato da tutti i membri del movimento in quanto loro hanno contribuito a raccogliere i dati. Eh, abbiamo deciso eh, di fare questo sondaggio perché da molto tempo ci ponevamo eh, molte domande eh, e queste domande sono diventate eh, gli obiettivi del sondaggio eh, che sono studiare l'atteggiamento verso il sistema politico ed economico attuale, eh, poi eh, studiare... Mh, la conoscenza delle persone dei problemi di attualità eh, sono i problemi di cui noi parliamo sempre nel movimento come eh, il mancato utilizzo dell'approccio scientifico per risolvere i problemi l'insostenibilità e l'incomprensione di questo problema le tecnologie e molte altre eh, e poi introdurre eh, delle strategie efficienti per comunicare eh, quello che il movimento eh, cerca di comunicare da tanto tempo Ok, e l'obiettivo um, secondario certamente cioè, era di ottenere tutti questi risultati in un modo eh, scientifico. Eh, per avere dei risultati eh, più oggettivi, eh, abbiamo eh, chiesto il contributo di diverse eh, persone per formare le domande, così abbiamo raccolto una serie di proposte mh, con vari punti di vista. Eh, abbiamo mh, modificato e migliorato queste domande ehm, facendo poi diversi test di controllo eh, dopo eh, aver ottenuto dei risultati si poteva anche controllare dei dati ottenuti con i dati reali si utilizzavano dei metodi di post-stratificazione eh, sono stati utilizzati dei strumenti eh, di divisione della popolazione la popolazione era formulata in due modi diversi, come la popolazione estesa, tutta la popolazione italiana e, e la popolazione ristretta che era eh, la popolazione eh, diciamo, che, con, eh, quasi, che quasi senza alcune ipotesi poteva essere considerata la popolazione obiettivo. Eh, i, le spiegazioni molto più dettagliate si, si possono leggere nel testo del sondaggio che sarà poi disponibile a tutti. Eh, eh, poi eh, diamo anche la possibilità di consultare i dati di origine alla fine del sondaggio ci sarà un link e eh, tutto il procedimento dell'analisi viene descritto in un modo molto dettagliato ci sono le tabelle con tutti i dati, i calcoli, tutto quanto eh, I dati sono stati raccolti in due modi, eh, nella forma cartacea e eh, qui abbiamo utilizzato le risorse eh, del movimento, i membri di, di diverse regioni che hanno eh, raccolto questi dati, poi abbiamo sfruttato anche il simposio Società Sostenibile svolto quasi un anno fa, e abbiamo anche raccolto dei dati online eh, attraverso Facebook, l'invio de, degli inviti attraverso email e altre altri punti. Okay. Le domande sono state divise in varie sezioni rispetto all'argomento, eh, ma sono state anche eh, classificate rispetto a che obiettivo queste domande soddisfano. Okay. Questo è solo un esempio di come sono, state riporta come sono riportati i risultati. Um, quindi... Ci sono sia i dati d'origine, ehm, che eh, le analisi nelle tabelle, che i vari grafici. Ok, e la parte più interessante sono i risultati. Eh, prima di arrivare ai risultati, c'è tutto un procedimento dell'analisi molto dettagliato che si può consultare dopo. <ride> eh, e poi si arriva ehm, ai risultati. Si può. Dividere questi risultati in aspetti positivi e negativi eh, rispetto ai primi due obiettivi studiati, quindi eh, l'atteggiamento verso eh, il sistema sociopolitico attuale e anche eh, la comprensione dei problemi di attualità, eh, e qui eh, si può. Eh, concludere che eh, secondo i dati ottenuti più del, 90 per cento, più del 95% per cento della popolazione ritiene che il sistema economico-politico attuale richiede cambiamenti di fondo, eh, più del 70% non giustifica nessun tipo di interventi militari, è, diffuso, è diffusa la comprensione dell'efficienza del sistema collaborativo, c'è anche la comune comprensione che ehm, molto spesso la gestione, che la gestione comune eh, dei beni eh, mh, dà più beneficio eh, alla popolazione. L'80% della popolazione obiettivo eh, è disposta a lavorare anche, senza, ehm, anche se non dovesse guadagnare. Eh, io vorrei fare una parentesi su questi risultati. Questi risultati si riferiscono alla popolazione mh, obiettivo eh, ristretta, quindi eh, questa è una popolazione obiettivo che è stata definita nel sondaggio come eh, tutte le persone che avrebbero potuto partecipare, perché eh, se noi prendiamo tutta la popolazione italiana noi, eh, noi non ci siamo rivolti in verità, a tutte le persone, ma solo a una parte, quindi ehm, viene studiata in un modo più diretto solo quella parte verso cui ci siamo rivolti per raccogliere i dati. Ecco. E poi, con alcune ipotesi, ehm, questi risultati possono essere estesi anche all'intera popolazione italiana che in molti casi sono ipotesi molto realistiche, in molti casi sono dei metodi scientifici di post-stratificazione che danno la possibilità di farlo. Eh, ecco, quindi questi, questi dati si riferiscono a una popolazione eh, ristretta delle persone che avrebbero potuto partecipare. Eh, poi un altro risultato interessante è che la maggioranza della popolazione ha interesse verso la scienza e ha, ne ha una percezione positiva eh, più di metà della popolazione ha conoscenza eh, dell'obsolescenza pianificata eh, poi alcuni risultati che comunque sono più dettagliati eh, si potrebbe vedere nel sondaggio eh, invece ci sono anche alcuni aspetti negativi eh, che sono le tecnologie non vengono eh, direttamente associate all'organizzazione politica economica, eh, le persone di solito separano completamente eh, l'importanza delle tecnologie dai problemi di, attu di attualità, eh, anche la crisi economica, i problemi di gestione delle risorse, eh, i, problemi, cioè, i benefici de del benessere che noi abbiamo. Poi eh, la popolazione non è informata sulle effettive cause di criminalità e metodi efficienti per risolvere il problema del crimine. Eh, questo è un problema di cui è stato parlato anche nel film, moving forward, eh, quindi tutti lo conoscono molto bene. Eh, poi ci sono poche conoscenze sull'avanzamento di tecnologie in alcuni ambiti infatti eh, la percezione mh, molto spesso sbagliata delle tecnologie dipende anche perché le persone, dipende dal fatto che le persone non hanno informazioni sufficienti eh, molte persone attribuiscono uh, maggiore priorità al benessere materiale piuttosto che al benessere soggettivo eh, anche questo è un problema molto ampio eh, di cui, eh, in cui è meglio non approfondire adesso eh, ci sono, si può discutere molto di questo problema eh, poche persone eh, si occupano delle attività non profit eh, nonostante che noi diciamo che molte persone sono soddisfatte ehm, eh, di contribuire alla società senza con diverse attività senza scopo di lucro, eh, comunque la percentuale delle persone che eh, lo fa oggi eh, non è così alta rispetto a quello che potrebbe essere. Quindi eh, mettendo insieme tutti questi risultati si potrebbe dire che soltanto intorno al 40-45% eh, della popolazione obiettiva è in linea con quanto viene comunicato del movimento questo è un dato comunque molto aggregato e si riferisce sempre a quella popolazione obiettivo ristretta, quindi le persone a cui ci siamo rivolti e in ogni caso specifico per ogni analisi separata questo dato può essere valutato in modo più preciso questo dipende dall'aspetto che si analizza eh, eh, L'insieme di questi risultati danno la possibilità di applicare delle strategie di comunicazione più efficienti. Okay. Eh, la prima domanda eh, importante è chi eh, ci dobbiamo rivolgere per comunicare. Eh, mh, oggettivamente secondo i risultati ottenuti si può dire che eh, le persone che si sentono già in disagio eh, dal punto di vista di vista politico, economico e di lavoro sono il target più efficiente della comunicazione questi possono essere sia gruppi reali, associazioni o alcuni forum in rete non, non vuol dire che questi sono gli unici target ma questo significa che rivolgersi a queste persone produce risultati più efficienti poi che cosa noi dobbiamo comunicare? Um, qua um, abbiamo utilizzato i dati ottenuti dal sondaggio i punti di debolezza e poi alcune analisi di dati incrociati e abbiamo ottenuto i risultati che um, le cose um, che portano a, gli argomenti che portano alla comunicazione più efficiente sono eh, i vantaggi del sistema collaborativo rispetto al competitivo la disponibilità delle persone a lavorare senza gli scopi di profitto, e comunque mh, ci sono tante persone ehm, nonostante il sistema economico in cui noi adesso operiamo, che sono disposti a farlo. Il ruolo della scienza e delle tecnologie eh, nell'organizzazione sociale nel, e nel benessere, ehm, <coughs> Questo è l'argomento che noi comunichiamo in continuazione attraverso sia il GDL Sociologia che i blog. Eh, questo deve rimanere uno degli argomenti importanti. Eh, poi l'obsolescenza pianificata, eh, molte persone comunque non sono a conoscenza di questo fenomeno. Eh, L'importanza di non violenza la necessità di una consapevolezza globale e i vari motivi di criminalità okay. e poi ci sono alcune linee guida in più che potrebbero aiutare a una comunicazione efficiente ehm, che sono contatt ehm, contattare le persone già coinvolte in attività di volontariato eh, questa è l'attività simile a quella che abbiamo svolto con il simposio società sostenibile che abbiamo fatto eh, perché comunque le persone già coinvolte in queste attività sono aperte a, a, agli argomenti che noi comunichiamo. Puoi trattare con cautela gli argomenti di scienza e eh, delle tecnologie, evidenziando il loro utilizzo come uno strumento e non come un fine di, eh, del progresso sociale. Eh, attribuire l'importanza all'utilizzo di Internet e spiegarne i vantaggi: eh, questo è perché mh, secondo i risultati del sondaggio, eh, la maggior parte delle persone si affida molto di più a, a quello che legge su Internet e non a quello che vede in TV o in altre fonti di comunicazione. Eh, in TV e altre fonti, circa il 16% delle persone si affida a quello che è l'essente, invece su Internet più dell'80%. Eh, poi eh, dare la preferenza al coinvolgimento delle donne, ehm, in quanto sono più disposte a collaborazione attraverso contatti diretti. Eh, dal sondaggio è anche uscito fuori che ehm, le donne eh, hanno prodotto più risultati ehm, attraverso un contatto diretto attraverso il sondaggio in forma cartacea e poi c'erano anche altri indizi che ehm, che sono le prove di questo fatto ecco, questa era una presentazione molto breve e veloce perché il sondaggio è veramente complesso eh, ci sono molti, molte informazioni più dettagliate dentro ehm, se ne può ricavare anche altre, eh, volendo, se si analizzano dei dati d'origine in un modo più, più dettagliato. Ecco. Mm, adesso vorrei passare la parola ad Alessandra, che eh, introduce l'attività, no, anzi prima se ci sono delle domande. Volevo dire una cosa prima delle domande. Volevo mh, veramente eh, ringraziare Sergei per il lavoro straordinario che ha fatto perché spero che tutti vi prendiate un attimo di tempo per capire ehm, che attività e quale analisi ci sono dietro le raccolte di questi dati. I numeri analizzati sono veramente tantissimi e Sergei ha fatto un lavoro straordinario perché... Oltre a essere un genio delle lingue e dell'informatica, lo è anche della statistica, <coughs> ma lo è veramente. E volevo dire soltanto una piccola cosa, i dati presentati sono tantissimi e proprio per il lavoro c'è stato dietro, non solo del GDL ma di tutti, è nostra veramente responsabilità analizzarli, rileggerceli, studiarli e utilizzarli davvero come riflessione o come base per i nostri prossimi progetti perché ci danno delle indicazioni veramente veramente importanti ora lascio spazio alle domande Beh, io personalmente non ho domande e ho solo da fare i complimenti a a Sergei e anche a te alessandra e a tutti il GDL, il gdl proposto a questo sondaggio è veramente siete eccezionali bravi ragazzi sì, volevo, mi ascolto volevo... anch'io ai complimenti eh, di tutti quanti. Se posso, fare una domandina. Volevo eh, un po' capire meglio mh, quel 40% della popolazione obiettivo che mh, diciamo, risponde mh, ai cosiddetti obiettivi del movimento. Uh, 40% della popolazione obiettivo sulla popolazione generale quanto potrebbe uh, andare un po' anche a spannometrico essere? Eh, eh, per rispondere ehm, cioè, questo è un dato molto aggregato quindi eh, non si può rispondere in modo generico ma bisogna andare a vedere ogni aspetto specifico perché se noi vediamo cioè l'aspetto delle tecnologie avremo alcune percentuali se noi avremo un altro aspetto avremo altre percentuali 40-45 eh, è diciamo, il dato aggregato di tutti i risultati ma non è, non è affatto preciso eh, come tutti i dati aggregati no. ti danno un'idea generica ma mm, cioè, non, non i dettagli eh, poi eh, volevo dire eh, va bene dai Okay, volevo fare una domanda io, eh, più o meno che, che età aveva la popolazione che è stata intervistata? Eh, Sull'età noi abbiamo fatto anche un'analisi separata perché abbiamo fatto, tranne tutti i dati eh, su eh, gli argomenti obiettivo che abbiamo raccolto, abbiamo raccolto alcuni dati eh, eh, di su, sulle caratteristiche della popolazione eh, di punto di, dal punto di vista demografico eh, l'età ehm, l'istruzione il genere e eh, ah, la zona geografica ecco. eh, quindi sull'età ehm, erano più eh, eh, inclinate verso la popolazione giovane eh, però ehm, C'erano rappresentanti di, tutti, di tutte le fasce di età, eh, la distribuzione della cioè del campione era diversa dalla popolazione italiana che noi abbiamo confrontato anche la nostra, il nostro risultato con il dato ISTAT, eh, però in alcuni casi questo, questo dato poteva essere sfruttato per eh, un'analisi di post-stratificazione. Eh. Non, non spiego altri dettagli perché mh, veramente per, per spiegarli bisognerebbe leggere tutto il sondaggio e sarebbe molto noiosa e lunga la, la, la spiegazione, comunque in generale sì, i dati eh, sono della popolazione un po' più giovane rispetto a quella media italiana. Ok, volevo fare ancora un'altra domanda, eh, cioè eh, l'arco di tempo in cui voi avete effettuato questo sondaggio, quindi eh, quando è iniziato, quanto è durato e quando l'avete concluso? Eh, alla fine non era così lungo, perché è iniziato mh, in autunno del 2011 ed era finito a gennaio durato circa 5 mesi, forse 6 mesi, uh, poi c'era un periodo di analisi dati, di revisioni e poi d'estate pensavamo anche a fine primavera di presentarlo, però eh, c'erano pochi partecipanti e quindi abbiamo deciso di rimandare, così rimandando siamo arrivati finora. Ok ragazzi, non ci sono più domande? Masma forse. Vai Masma. No, no, no, no, ragazzi, tranquilli, no, la mia non era una domanda, mh, per completare la domanda di Giovanna si intendeva la raccolta dei dati, quanto è durata, ma l'ha già spiegato Sergei, quindi sono a posto. Poi in qualche modo metteremo il link di questo sondaggio eh, dell'analisi in PDF. Alla fine dell'analisi c'è il link che devo controllare, dovrebbe funzionare, dove si può scaricare proprio i dati che abbiamo raccolto, quindi sarà tutto disponibile online. Okay. Volevo chiedere eh, ad entrambi Sergei e Alessandra, eh, dal vostro punto di vista personale, ehm, come vi è parso questo sondaggio? Nel senso, siete rimasti soddisfatti? Eh, dal, dalle risposte o comunque dalla partecipazione, eh, oppure eh, avreste voluto qualcosina di più o in modo diverso? Faccio prima io? <ride> eh, ok, eh, la partecipazione ce n'era anche tanta e abbiamo raccolto cioè, tanti dati per fare uno studio significativo. Poi eh, in questi casi più, più ce ne sono meglio è, quindi l'obiettivo era arrivare fino a mille, non ci siamo arrivati, ma comunque sono abbastanza significativi i risultati. Eh, per quanto riguarda la soddisfazione, cioè, eh, le aspettative e quello che abbiamo ottenuto, eh, su alcuni aspetti sono compatibili alle aspettative che avevamo, su alcuni invece eh, non tanto. Per quanto riguarda me invece, vabbè, mh, dal punto di vista numerico e del risultato sono d'accordo con Sergei anche perché poi eh, lui ha fatto questo grosso lavoro di comparazione, quindi sicuramente il dato è significativo che poi è quello che ci interessava, che dal punto di vista scientifico il campione fosse numeri numericamente abbastanza grande da poterlo poi eh, paragonare, diciamo, al, eh, al dato Istat. Io invece ho delle aspettative che iniziano adesso, nel senso che ehm, per quello che mi riguarda le mie aspettative iniziano ora perché Ora bisogna usarli questi dati, quindi eh, la mia paura è finiscano per essere non utilizzati. La mia aspettativa è che invece questo grosso lavoro serva in tutti i GDL, serva ai gruppi cittadini, serva veramente in avanti per ragionare sulle cose da portare avanti sul modo e eh, su, su anche la slide che ha preparato Sergei su a chi comunicare e come, iniziamo da lì forse davvero, quindi la mia aspettativa inizia da oggi in avanti. È posso? Beh, voglio dire intanto che sono assolutamente d'accordo con Alessandra e sicuramente anche da parte mia c'è la volontà di far prevalere ovviamente le aspettative e non uh, le paure uh, del discorso che hai appena fatto e sinceramente questi dati che più indicativamente una persona come me e come voi all'interno del movimento possè, potete già immaginare e soprattutto sulle aspettative eh, delle tematiche da trattare, eh, vedendo le scritte riportate attraverso questo sondaggio, quindi una scansione tra tutta la popolazione, eh, credo che comunque una serie di progetti tipo video, eh, post, eh, immagini, comunque debba comunque essere effettuata e ovviamente pro progetti multimediali analoghi affinché eh, la, la, la popolazione sia stimolata a riflettere su, su, queste, su questa conclusione che abbiamo appena ricevuto. Poi se non ci sono altre considerazioni, io vorrei fare una domanda a Sergei e Alessandro appunto, sul campione preso, da, campione preso in questione, ovvia, ovvero la percentuale di persone che hanno, de, della rete che hanno compilato il sondaggio attraverso i form, eh, attraverso la diffusione sulle nostre piattaforme, quindi volevo sapere il rapporto qual era tra persone su internet e persone a livello cartaceo. Lo sto cercando nei risultati perché c'è proprio, a... ci sono delle tabeline per questo. Lo dico perché eh, dai dati che comunque si evincono da diversi studi fatti da altri sondaggi, la popolazione della rete è mediamente più consapevole, più propositiva e più attenta a un cambiamento, un cambiamento sociale, soprattutto molto più critica rispetto a persone, eh, a persone appunto che non partecipano alla rete, ad esempio quelle che con il solo voto cercano di partecipare alla libera formazione della società. Eh, comunque da conto, mi ricordo, era circa metà-metà però la popolazione della rete è stata trattata proprio separatamente. Eh, I dati principali sono mh, stati quelli eh, raccolti nella forma cartacea e poi eh, c'era stato per ogni aspetto anche il confronto tra quello che è il cartaceo e quello raccolto nella rete, se, è, se è diverso, eh, allora se era diverso si poteva fare alcune conclusioni. Proprio sulla differenza tra le persone con cui noi comunichiamo attraverso la rete è reale. Ok, io avrei ancora una domanda. Volevo chiedere ad entrambi quale secondo loro eh, sia stato il dato più interessante che avete analizzato e eh, quali le conclusioni eh, anche a livello personale della, del risultato. Eh, per me diciamo, quello più interessante è quello che ha forse catturato un po' di più l'attenzione perché non si aspettava, è che mh, le donne com partecipano, comunque sono interessate a partecipare al movimento, però non nel modo virtuale, eh, nel modo diretto. Eh, poi... Eh, per avere la fiducia molto veramente molto maggiore alla rete rispetto a, ad altre fonti di informazione, perché comunque si sa che c'è la maggiore fiducia però non così. Eh, poi anche sulle tecnologie è abbastanza deludente il risultato che le persone non, non ci attribuiscono una grande importanza. Per me eh, mi associo a Sergei su due dati che ha detto, sicuramente eh, il mondo delle donne, eh, che le donne si sentono più portate a fare qualcosa che sentono come concreto, non il fatto che eh, chiaramente il nostro modo di farlo non lo sia, però a una donna se gli dici vai a fare due ore di volontariato in un canile eh, si sente più magari partecipe rispetto che farlo online. E poi ehm, l'altro dato che invece a me mi ha colpito è stato il fatto che ehm, tantissime persone nel sondaggio dichiarano che sarebbero disponibili a fare un lavoro anche senza una retribuzione, ma poi entrando nel dettaglio di fatto pochissime persone fanno volontariato, quindi questa, secondo me su questo abbiamo un margine per lavorare interessante. Beh, penso che a questo proposito, siccome data la, la riflessione di Alessandra, penso che le azioni in strada soprattutto a livello informativo, come ad esempio la campagna One Planet Project, sia, possa stimolare le donne. O sbaglio? Sì, assolutamente sì, perché da sempre all'interno del movimento discutiamo su, sul tema della partecipazione femminile rispetto a quella maschile. Quindi eh, sicuramente una visualizzazione, appunto, servendoci delle tecnologie, quindi con video, sarebbe sicuramente da pilla a questo punto. Ok. Eh, ragazzi, se non ci sono altre domande, perché non vedo altre prenotazioni, passerei alla seconda parte della, della spiegazione di, da parte di Alessandra sull'introduzione sull del programma del 2012 da parte del dello GDL Sociologia e Comunicazione. Scusate, posso aggiungere una cosa che è abbastanza importante che mi sono ricordato adesso? Vai, vai! Um, a proposito del sondaggio e dei risultati, um, questo sondaggio è stato fatto a, alla luce degli obiettivi e, interni del movimento e di quello che noi facciamo internamente. ecco. Quindi per... Um, utilizzare questo sondaggio mh, mh, altronde bisogna essere abbastanza mh, attenti rivedendo la forma in cui è scritto perché comunque non è proprio il perfetto um, si, si potrebbe, cioè io stavo, stavo vedendo certe cose bisognerebbe riformulare per essere proprio precisi e quindi utilizzandolo così com'è si potrebbe rischiare di essere criticati, di non essere abbastanza scientifici ecco. Ecco, questo riguardo, ehm, proprio perché ehm, faccio un piccolo inciso, la sociologia è stata considerata per molto tempo la scienza della chiacchiera, perché eh, purtroppo un vecchio modello di sociologo, eh, Vedi Alberoni, basa un po' il suo modo di fare, facendo disquisizioni sui massimi sistemi. Eh, ma di fatto la sociologia è una scienza che utilizza eh, il metodo scientifico, utilizza tantissimo la statistica, quindi eh, si vada su programmi, conti e calcoli. I risultati ottenuti sono stati ottenuti veramente nel massimo rigore, seguendo dei conti, utilizzando degli indici, delle medie e quant'altro. Quindi... Se pensate che davvero il sondaggio possa essere utile anche ad altri livelli e magari volete includere i dati nelle presentazioni, eccetera, io in prima persona, ma credo senza problemi anche Sergei, siamo eh, veramente super disponibili per ehm, darvi tutte le informazioni, eh, spiegarvi come vengono fatte le analisi, eh, anche a livello tecnico, perché è importante che quando presentiamo questi dati lo si faccia ricordando il metodo scientifico, il lavoro che c'è dietro e quindi soprattutto andando a evidenziare sempre come viene fatta l'analisi e non riportando i dati così a casaccio perché ne va della nostra credibilità. Um. Eh, vorrei fare un esempio come potrebbe succedere questa cosa, ecco, perché se qualcuno, cioè, per esempio se qualcuno va a un incontro o qualcosa e dice che secondo il lavoro svolto da eh, queste persone il 30% della popolazione italiana è così, eh, eh, bisogna vedere perché eh, ci sono eh, delle ipotesi eh, ci sono delle, magari su un certo argomento ci sono alcune ipotesi, magari su, alcune, eh, su, su un certo criterio non ce n'erano. Eh, magari eh, c'è anche ehm, un certo margine di precisione di questo dato. Ehm, poi bisogna vedere a che popolazione obiettivo si riferisce, eccetera. Anche perché eh, mi rendo conto che magari eh, il dato presentato è semplice da sentire però l'analisi magari non è semplice magari anche stasera uh, Sergei o io nella presentazione abbiamo usato dei termini un po' tecnici però veramente che i dati sono lì disponibili per tutti l'analisi intera è bella tosta da leggere e per qualsiasi chiarimento, domanda qualsiasi cosa siamo disponibili ecco. ok ragazzi Avete ulteriori domande? Ok, benissimo. Quindi Alessandra, penso che potresti cominciare con la seconda parte del, del tuo intervento inerente al GDL. Sì, il nostro DDL ha intenzione di ripartire, spero con la presenza di tantissime persone, magari tutti quelli che ci sono questa sera, perché no? E la seconda parte vuole proprio essere... Uh, un'analisi velocissima uh, sia di quello che uh, abbiamo fatto in quest'anno, le cose che abbiamo lasciato in sospeso e le nuove idee che vogliamo portare avanti. Allora, Il GDL da quando è nato si è occupato mh, prima di tutto di fornire delle nozioni di sociologia generale, quindi abbiamo parlato di che cos'è la sociologia, di come si è evoluta, di come si possa applicare poi di fatto al nostro qui e ora che è il nostro zeigeist eh, abbiamo parlato di quantitativo di metodo scientifico applicato alla sociologia quindi come fare ricerca qualitativa come fare ricerca quantitativa questo perché ovviamente essendo un gruppo specifico eh, è giusto che tutti abbiano le nozioni per partire poi ehm, se qualcuno vuole partecipare al, al GDL ovviamente sono temi che andiamo a riprendere veramente nel dettaglio senza nessun problema. Le altre cose che avevamo visto all'inizio era stata l'attività sul gioco di ruolo, ehm, quindi avevamo studiato il comportamento di gruppo, anche se ovviamente online è un po' più difficile, attraverso la presentazione di un, un, un gioco di ruolo abbastanza noto. Eh, chi vuole poi magari partecipare, una sera possiamo provare a rifarlo. Eh, era un gioco con cui c'era in mezzo un omicidio, però mh, ci è servito un po' per analizzare le dinamiche di gruppo. E il, il gioco comunque, visto che me lo chiedete, parla di un pazzo, di una donna che tradisce il marito e il pazzo la uccide. E lo scopo del gioco è, in base a una situazione più complessa di quella che vi ho raccontato, quindi, avendo una serie di dati, trovare il colpevole, trovare una soluzione condivisa all'interno del gruppo per l'individuazione del colpevole. Eh, L'altra cosa che abbiamo fatto è stato ovviamente il uh, progetto del uh, questionario, uh, che è un progetto che ci ha durato via tempo, perché è stato lungo il processo di formulazione del questionario, visto che i partecipanti al GDL erano tanti, le idee erano tante, e dovevamo anche trovare il modo più convincente per... E scrivere le domande ci sono poi eh, delle cose che sono rimaste in sospeso in particolare eh, ci eravamo um, predisposti di a fare un'analisi di tutte le tematiche sociologiche che sono presenti in moving forward quindi partendo un po' se vogliamo dalla prima parte del film fare un'analisi degli argomenti chiave da analizzare per fare un approfondimento io ad esempio avevo individuato la formazione del sesso sociale, i genitori e l'altro significativo, la società e lo sviluppo della violenza, che è un dato che comunque si ricollega al nostro sondaggio e secondo me è un dato da approfondire, visto il generale, la generale disinformazione su questo tema, gli outsider, la disuguaglianza di genere, quindi avevamo lasciato un po' in sospeso il trattare questi punti in modo dettagliato il GDL poi eh, ovviamente um, vuole partire eh, anche su tematiche nuove noi ne abbiamo pensate alcune ma eh, possiamo mh, pensarne anche altre tutti insieme sicuramente un'analisi di quello che è emerso eh, nel sondaggio quindi non lasciare lì i dati raccolti ma eh, farli fruttare, ragionarci e pensare veramente come dare la, la massima applicazione le altre aspetti che ci interessavano erano la social cognition. Mi sentite? Sì, sì, sì. Un tema molto interessante perché racchiude un po' la psicologia sociale ed è l'attività mentale con la quale arriviamo a conoscere il mondo sociale intorno a noi. Quindi quello che ci interessa sono un po' i processi attraverso cui le persone acquisiscono le informazioni, come le immagazzinano e eh, come queste vengono poi usate per frittare il mondo sociale e organizzare i comportamenti. Quindi eh, è un molto molto interessante che ci riguarda da vicino. Volevamo parlare di brainstorming perché ehm, se ne parla tanto lo facciamo all'interno del movimento ma ci sono delle nuove metodologie molto interessanti da applicare nella realizzazione del brainstorming con dei giochi, con delle regole, che possano rendere un po' eh, questo modo di generare idee più produttivo, soprattutto in un contesto come quello che utilizziamo noi, che è il contesto online. L'altro tema che volevamo approfondire, dato che il GDL è sociologia e comunicazione, e con alcuni coordinatori abbiamo iniziato a parlare di comunicazione, è eh, la comunicazione non violenta ma questo non come comunicazione non violenta uh, in generale, ma con il metodo Marshall. Scusate, che apro un attimo un link. Ok, uh, questo metodo è un metodo, magari Sergei, se tu vuoi aggiungere qualcosa alle due parole che sto per dire, è un modello, è un modello che uh, ha come obiettivo quello di presentare bisogni e sensazioni prendendoci le nostre responsabilità senza accusare e dare etichette al prossimo. Sostanzialmente questo modello di comunicazione non violenta si basa su quattro aree principali che è l'osservazione oggettiva dei fatti, la dichiarazione pubblica e questo è un passaggio difficile delle sensazioni che i fatti creano in noi, quando le sensazioni non vengono soddisfatte e la richiesta quindi la comunicazione come una sorta di soddisfazione del bisogno. È molto difficile sintetizzarlo in tre parole perché i concetti di questo tipo di modello sono veramente, veramente ampli, ma le applicazioni sono straordinarie. Non so se Sergei vuoi aggiungere qualcosa a questo riguardo. <ride> eh, no, è un argomento molto complesso, ma anche molto interessante. R racconta un po'. Uh, come si potrebbe uh, leggere dietro quello che le persone dicono uh, il vero significato di quello che dicono per esempio se uno dice tu sei stupido vuol dire tu non hai mai capito uh, <ride> dovresti impegnarci di più a capire quello che voglio spiegare cioè qualcosa del genere sì è veramente dura sintetizzarlo mm. pochissimo però è un sistema è un modello veramente interessante e sarebbe bello capire come possiamo applicarlo ai nostri metodi comunicativi. Quindi le nostre idee di sviluppo per quest'anno sarebbero queste. Chiaramente ben accette, anzi benissimo accette tutte le idee nuove, le cose di cui si vuole parlare e la nostra idea è che faremo un incontro online ogni due settimane. Io non so eh, come giornate, pro pro proporrei il mercoledì o il giovedì, so che il giovedì c'è anche il gruppo Milano quindi il Gao mi tira le orecchie <ride> però vabbè magari il mercoledì perché martedì c'è nuovi arrivati quindi trovare un giorno dove possiamo esserci tutti per lavorare su queste che spero che siano idee che vi piacciono, vi piacciono e vi interessano ok perfetto ragazzi se mi date l'ok okay della conclusione della, del vostro report io passerei anche alle notizie ovviamente se non ci sono altre domande in, in merito Ok, va bene. Allora passiamo. Aspetta, aspetta, ho una considerazione da fare io. E, Ma mh, vai, vai su quello che, ci, che diciamo può essere la comunicazione non violenta all'interno di una società o tra mh, piccoli gruppi di persone. Secondo me, dovremmo provare a sentire quelli che attualmente, almeno in Italia, e, mh, vivono nei villaggi. Eh, come si chiamano, nei villaggi ecologici se non sbaglio e mh, li ho sentiti parlare ieri a un meeting e eh, hanno delle organizzazioni molto interessanti, cioè di tra virgolette ehm, di parità tra, i vari, tra, i vari, tra le varie persone che fanno parte ad esempio del villaggio eh, soluzione dei problemi mettendosi in cerchio e cercando di crearti di trovare soluzioni, ehm, moderazione, eh, cioè moderatori che appunto ehm, aiutano eh, a sviscerare quali sono i problemi reali delle persone, per fare un esempio stupido, ehm, uno per me è una persona, è, è uno, gli dico che è un bastardo perché mi ha rubato della roba, per darvi un'idea, si cerca di risolvere il problema mettendosi tutti insieme in comunità e facendo questo in modo costruttivo, ehm, è stato abbastanza interessante, credo che se riusciamo a ehm, provare a, a sentirli, a parlare con queste persone ehm, per sentire la loro esperienza potrebbe essere costruttivo in un senso generale se posso dire qualche cosa io riguardo ehm, allora la non violent communication di cui parlava Alessandra penso che sia tutt'altra cosa eh, per cui ehm, sì per carità interessante magari anche interessante un confronto ehm, però appunto tieni presente che eh, la scuola della non violent communication uh, in Italia uh, c'è, uh, ha solo una rappresentanza in Emilia e quindi ha, diciamo, una, una cosa, è una cosa a parte. Voglio dire, ecco, è un uh, tipo di comunicazione molto specifica. Comunque, ho messo uh, il link uh, giusto per che eh, chi parla inglese intanto vuole un po' approfondire di che cosa si tratta, eh, il, ho messo il link della Nonviolent communication di Marshall Rosenberg e eh, a questo proposito volevo dire che eh, abbiamo già fatto la trascrizione di tutti i, te, di tutti i testi, de, di tutti i video di questa serie eh, in inglese, quindi adesso manca solo la traduzione, sono veramente molto interessanti, speriamo di riuscire a farlo presto. Sì, fantastico, lo devo dire anch'io e lo dico a voce, fantastico. Perfetto ragazzi, ci sono altri interventi? Ok, quindi mi date l'autorizzazione a procedere con le news. Ciao ragazzi, vi saluto e vi ricordo che ogni due domenica alle ore 21.30 ci sarà l'incontro via TeamSpeak Chat Zeitgeist Italia per tutti i volontari che vogliono darsi da fare e per aggiornare la comunità sugli sviluppi nazionali e internazionali. Ci sentiamo, io sono Vincenzo Barbato e vi auguro un buon proseguimento di settimana. Arrivederci!